Sei, non ti curi affatto dei confini miei. Vaghi nella notte e mi risvegli quando vuoi. Fuggi dai miei occhi e non mi dici dove vai. Sei, ciò che vuoi, Lama che scintilla nel. Di la mia roccia e mi distilli nei deserti Scegli la mia pioggia ma del cielo non hai nubi E non pretendi mai risposta Se il mio viaggio in ora senti la mia costa Odissea che mi perdono che non siamo lontani non ti vedo ma lo sento che chiami la libertà che mi leghi come un pioccola di sciogli nei dubbi non invecchi ma dimostri i miei anni sei vani lo decidi poi scavi nei ricordi ma non li sotterrerai tanto da rimorsi come La stessa che distende i miei rami, e la smania che si afferra ai miei polsi E frenesia dei minuti che del tempo non saranno cascuti, come